Ciao a tutti ragazzi, siamo a circa 650 miglia dalla Guadalupa, quindi più o meno tre giorni, due giorni e mezzo, tre giorni, ho avuto un sacco di problemi a bordo in questi giorni, quindi ho, diciamo non sono stato troppo a seguire la classifica delle altre barche perché veramente ne avevo da riparare di tutti i colori. Eh, la cosa buona devo dire che dal punto di vista energetico sono sempre totalmente coperto i pannelli di giorno caricano in modo pazzesco e l'idrogeneratore di notte alla grande ho avuto un problema perché ho, in un banco di alghe praticamente ho perso le pale però avevo le tre palette di Sperr e quindi le ho, le ho sostituite ed è tornato a funzionare come prima quindi niente, da quando siamo partiti dalla Francia non ho mai acceso il motore neanche una volta mi sembra una bellissima cosa l'altra bellissima cosa è che devo dire che in questa traversata per adesso non ho, in mare non ho visto niente di, di male, plastica, robe varie, sinceramente non non ne ho viste è molto è molto confortante un bel regalo questo quindi be bella cosa bella cosa sono, sono abbastanza stanco ma chiaramente l'avvicinamento la, al traguardo fa, fa, fa bene al morale quindi insomma non è il momento di mollare andiamo avanti così e nel green power sta bene e ancora via verso l'arrivo allora. ciao a tutti